Grazie Presidente, eh, questa mozione è frutto di una stretta collaborazione con la maggioranza del Municipio Undicesimo che eh, ha mh, pensato di regalare alla cittadinanza e ai mercati di Roma Capitale una settimana eh, dedicata ai mercati denominata appunto, con un gioco di parole, Animiamo i mercati. Eh, noi amiamo i mercati, per questo vogliamo rilanciarli, l'abbiamo ribadito con moltissimi atti di Assemblea Capitolina, lo stiamo facendo nella Commissione, lo sta facendo l'assessorato allo sviluppo economico, lo stanno facendo i municipi che hanno a cuore questa problematica. In questa mozione noi chiediamo che venga istituita una settimana di eventi culturali, sociali, didattici e dimostrativi e anche eh, di tradizionali eh, dentro i mercati per promuoverne eh, l'aspetto sociale e commerciale eh, per fare questo evento noi contiamo sulla collaborazione degli AGS e degli operatori per promuoverli e pubblicizzarli quindi questo vuole essere l'inizio di una eh, pubblicità produttiva per le attività produttive e per i servizi nei mercati, per avvicinare la cittadinanza ha questo importante servizio eh, che eh, è una parte importante della nostra vita. Per questo chiedo a tutti i consiglieri di rifletterne sulla votazione e, e di votare favorevolmente. Grazie.